zombie apocalypse buongiorno ragazzi ciao a tutte e ciao a tutti come state? spero bene allora, nuovo video vlog questa volta ve l'ho promesso che ve l'ho fatto e niente quindi Ciao! quindi nulla, siamo un po' come in giro. Tra bella tempo, ma vabbè. Aspetta un secondo. Sì. Ok. Quindi... Un po' come in giro. Oggi è giornata abbastanza allucinante non Quindi... Non so se è vero, non dovete sapere No, eh, il, ehm, non ho più l'altra folla mi sa tanto che mi devo prendere un'altra folla nuova perché questa non ce l'ho più mi si è rotta Ci sto parlando di questa borsa qui vedete non so se si vede questa no non si vede la mazza io da qui non riesco a vedere perché è molto sole oggi e niente e quindi Finalmente eh, si esce un po'. Mi che non mi fido molto, perché non so se avete sentito, in ogni paese c'è molta gente col virus, col covid, quindi preferisco andare un occhio a farlo anche io. Non grazie Non voglio sfaggiare più la voce, però così. Aspetta un secondo che fa voglio cercare di abbassare la telecamera ovviamente perché okay. ho una busta qua che devo dare delle cose perché a me non vanno più bene mi strozzano lo stomaco e quindi nulla aspettate okay, un attimo guardo che corso io dovevo attraversare e non ho fatto tempo pazienza e quindi nulla Aspettate che qui passo sempre in posti critici dove la gente non si vuole ripresa ovviamente e vabbè allora io adesso passo al maschera tanto non c'è nessuno ok sono in piazza di chiesa non so se si vede sono in piazza di chiesa e nulla no non entro ragazzi fa santo voglio magari dopo off camera entro un po' e niente vedete di là dopo un'altra casa io so tanti anni fa sono stata nel 99 se non mi ricordo male nulla quindi si sì, sta un po' travellando forse meglio che cammino con calma vabbè come avete notato proprio di ritro si vede qualcosa ma no, io non vedo la mazza ok si sì, si vede adesso vado per le coste e niente. praticamente mi sto facendo lo stesso percorso che quando vado al porto vedete eh, qui c'è una pezzetta non so cosa si può notare se giro la telecamera poi la gente sembra male ci rimane male quindi mi devo tirare per forza io e niente quanto molto detto niente contatele già è nulla adesso sto però però tutta la via nazionale sto percorrendo e me ne vado un po' a fare la bella il tanto per scrivere un po' le gambe ma anche per parlare un po' con voi ancora non vi ho fatto questo benedetto che è Teretuzmi non so cosa sto aspettando con questo caldo che ne voglia di toccarsi nessuno vabbè nel frattempo mi rimetto la maschera perché se qualcuno all'orizzonte vabbè non si sa mai quindi allora domani devo fare la ceretta va fare la ceretta viso a corpo e poi nulla e... Se riesco a martedì vado al mare, perché così mi prendo un po', anzi non c'è perché, il no. mare mi piace, quindi vado. Qui ci sono tanti negozi di abbigliamento e anche negozi sportivi. Da questa parte, in questo viuzzo di qui, si va per andare al mare e invece questa qua vi dicevo le che ma si contano anche di là volendo da questa parte quindi, nulla per i nuovi iscritti vi sto dicendo tutto questo perché chi non conosce i colau, almeno ve lo faccio conoscere già io Niente, tutto lì. Qui invece sto attraversando un benzinaio. Tutto vi sto dicendo, praticamente ragazzi mie. E nulla. Già. Adesso vado un po' dai vizzi e devo sopra la telecamera perché non voglio che poi le fanno... dirmi cosa vabbè loro allora si vogliono riprendere lo stesso però io preferisco di no perché se c'è gente mi diranno appunto ma capisco se si cucina no non si vuole cucinare non è bene niente allora adesso io chiudo e ci vediamo dopo dai aspettate un secondo se riesco a chiudere eccomi qui allora dunque sono passati i mezzi sono salutati tutti non tutti tutti perché alcuni erano impegnati però niente allora ragazzi ora mi dirigo proprio quasi vicino sotto il palazzo dove abitavo io quando ero piccola con mia madre ovviamente non ve lo faccio vedere perché è privacy però è proprietà privata perché eh, capirete bene che da quando ero piccola adesso mi sono trasferita in un'altra casa quindi non è a caso di farvi vedere niente però ve lo sto anticipando io dove abitavo quando ero piccolina in una piccoli ricordi di famiglia nulla di che e niente adesso sta borsa, aspettate che me la metto da un'altra parte perché mi sta veramente spacciando a dir poco ecco qua vabbè camminerò un po' storta ma chissene. e niente quindi non lo so ma siete zuzzi qui si sì. ok vabbè comment e niente scusate se vado per terra ma non voglio inciampare quindi mi tocca guardare per terra e nulla allora sperando che non mi disturbi il video non mi faccia copyright su youtube che non ho proprio voglia di copyright quindi nulla allora ieri ve lo vedo anche fine su canale so, so, 5 ma alla fine no, non ho guardato un bel niente non so neanche cosa ci fosse solo i 1, solo i 2 non ne ho idea non so, non mi ricordo neanche mi sa che ma come interesserà a voi e alla fin fine, um, non sono andata a letto, niente, mi sono cuoricata, mi ho voluto un po' di fresco, un po' di prima di coricarmi, mi ho preso una bella tisanuccia e poi nulla, mi sono cuoricata. Forza che un bel sogno tra l'altro, non me lo tanto perché sono cose private, sono privacy, sono top secret, come dice Elisabetta Galaris. Vabbè, i dettagli, quelli sono E niente Quindi Sì, mi è piaciuto il sogno che ho fatto Il fatto che non ve lo posso raccontare Perché se no qualcuno qua potrebbe pensare male E non è il caso, vabbè e... Che dirvi Mi sto portando dunque Adesso qua sono al porticciolo Non so come si chiama, vabbè e nulla e ah. non vedere, andando eh. verso il comune eh? e ah. dal comune mi recco verso casa, tanto non ho fatto nulla oggi è una passeggiata lunga lunga lunga fino al porticolo e nulla dunque sono un po' stanchino però ci sta, c'è questa falda allucinante e non si può restare però se trovo la maschera è peggio perché allora, aspettate un secondo ok allora Qua c'è un tratto un po' stretto E anche un po' scomodo Ma va bene Ok, facciamo vedere meglio la No <ride> Allora eh, Che dirvi Tra un po' torno a casa Dopo questa breve passeggiata Che per me come se sì, Mi come come sto parlando Oveco ce la farò parlare? Non lo so vabbè la tolgo perché sto crepando sta mascherina allora dicevo per fare questa camminata sembra che fossi come se fossi facendo ginnastica sì, non so se mi sono spiegata perché quando mi spiego io ci metto un'eternità per spiegarmi però vabbè, i dettagli sono questi come dice Cristian Manzini a me, dici dettagli? Sì dettagli <ride> vabbè niente qui c'è un le macchine ops però attimo se puoi su youtube vabbè la taglio ragazza che vi devo dire la devo tagliare Devo tagliare ogni volta io dico va, che brutta parola vabbè no comment <ride> o la lascio non lo so vediamo però lascio la lascio se non la taglio e poi nulla allora sto qua sto percorrendo l'altra via che non so come cavolo si chiama ma non me ne importa niente allora c'è una via qui no non la so come. allora qui e via capo ovviamente Sì, certo come no È ovvio sì non mi sono sbagliata certo oh, medania medania mamma mia come dice mia madre oppure ve lo schifo allora qua in mezzo c'è una finestra tra le quali abitavo io non ve lo giro come ho appena detto perché sono privacy però è così è nulla oh, mamma mia che caldo è eh? che stanchezza Uff. è così ragazzi c'è caldo però si sta bene dai mi ho dimenticato la protezione solare, che palle! Mi ho dimenticato proprio la protezione solare, vabbè, non importa, se mi scotto, non importa. Certo, il fascio ce non mi sono mai scottata poco ma sicuro, l'unico appunto dove non mi scotto. Però ehm, qui nel decolteccio, nelle spalle sì. Allora, quella piazza lì in mezzo, la vedete, Lassù su. Sì, proprio lì abitavo io quando ero piccolina E eh, vabbè, dai Ora andiamo a casa Edito questo video E poi lo metto su Youtube Perché Sono già stanchina, diciamo la verità È caldo che ho uh. Non ho manco preso una bottiglietta d'acqua per disetarmi, vabbè che intanto non avevo mai, o quasi proprio per niente, se proprio meglio dire, però a meno un me non goccino lo potevo portare d'acqua, vabbè. Spero per la prossima volta se faccio altri video vlog. Sperando questo video appunto non l'ho detto all'inizio né alla fine, come in questo caso lo dico quando sto per attraversare se vi è piaciuto appunto sto video mettete un bel pollice all'insù come dicono gli americani un bel thumbs up allora non mi chiedo l'iscrizione perché mi sembra inutile se volete vi iscrivete se no fate come vi pare ma non mi interessa l'iscrizione per forza le visual non me ne importa una mazza. però se volete mettermi un like fate pure questo mi farebbe se non che piacere e eh, fatemi sapere sotto un commento se sto video era troppo lungo o meno, ok? E li accorcerò, ok? E niente, adesso devo attraversare se riesco. Ok. Non ho fatto attraversare per pietà vabbè <ride> Niente. Allora, io tra poco vi saluto, perché veramente, sennò questo video diventa eterno e, e nulla, mi ha fatto piacere parlare con voi perché qua su YouTube ho conosciuto delle vere e proprie persone autentiche che mi fanno piacere quando parlo con voi e soprattutto la prima intenzione attenzione di fare una live su YouTube e su Instagram non lo so perché sono poco attiva, un ancora po poco attiva e, mm, e non lo so. Vediamo, ci, ci penserò su. TikTok ce l'ho perché qualcuno mi ha chiesto se ho TikTok, sì, ce l'ho, ma um, ho pubblicato 3-4 video miseri, nulla di che. Comunque, allora siamo già a quanto? In su 9 minuti di video, vabbè, stringerò le ragazze. Ok, bene, io da questo posticino splendido e fantastico, posso dire esagerata che sono, vi saluto ciao e ci vediamo quando, a un prossimo video ciao ciao, ciao.